Buongiorno a tutti, eh, sono Maurizio, Maurizio De Lucchi, ben ritrovate. Eh, quello che state ascoltando e vedendo non è un video, non è un blog, ma è un audio blog. Che cosa significa? Significa che la fusione di queste due cose è dal vantaggio di poter raccontare i contenuti e far vedere anche immagini che possono servire come supporto. L'argomento che voglio trattare oggi è la vendita. Perché? Perché è determinante, come facendo un esempio sportivo, una squadra di calcio, se la squadra gioca bene ma non segna, non può vincere. E quindi ogni canino istituto dove si lavora bene ma non si ha la capacità di vendere è difficile vincere però c'è anche da dire questo che spesso per fare gol bisogna avere anche un buon, un buon gioco la squadra deve avere dei, dei buoni schemi un buon sistema di gioco e quindi anche in un istituto in un'azienda è importante tutto quello che viene prima della vendita quindi avere una strategia di marketing avere un'impostazione che permetta e favorisca appunto la vendita per vendere è importante riuscire a comunicare con il cliente, ok? Cosa significa comunicare in due parole? Comprendere e motivare, cioè capire che cosa può muovere un cliente verso l'acquisto e poi fornire questa motivazione. Per comprendere cosa significa? Non significa capire l'italiano perché eh, dal punto di vista eh, semantico la cosa non è difficile ma le parole non sono altro che etichette, etichette che si mettono sul barattolo delle emozioni, quindi le persone spesso eh, raccontano attraverso le loro parole delle emozioni noi dobbiamo sapere interpretare queste emozioni perché dietro le emozioni c'è la motivazione. Quindi l'aspetto importante, determinante è comprendere il linguaggio, il linguaggio di chi ci sta davanti, il linguaggio del nostro cliente. I linguaggi non sono tutti uguali, i linguaggi emotivi sono diversi l'uno dall'altro, poi è possibile fare nuove categorie, nuove macro-categorie, che io riassumo in quelle che troviamo nell'Enneagramma. Questa disciplina io la seguo da anni, la insegno, mi piace, la trovo pratica, la trovo assolutamente applicabile, appunto ci insegna che ci sono nove personalità. Queste nuove personalità hanno 9 linguaggi emotivi diversi. Vi faccio un esempio partendo dal, da quello che è l'etichetta della prima personalità che è l'uno, okay? L'uno è il perfezionista, quando io parlo con un perfezionista io devo assolutamente evidenziare tutto ciò che nella mia, nel mio prodotto, nel mio servizio ha queste caratteristiche, quindi che cosa ha di estremamente importante a livello di qualità il mio prodotto? Come posso fargli vedere questa vetrina cliente? Devo costruire una vetrina che parla di perfezione, che parla di qualità, allora sì che incomincio a entrare nel mondo di quella persona e incomincio a fare in modo che mi segua, capisca e gradisca eh, che sia interessato, che lo desideri e quindi che lo acquisti. In maniera diversa, se ho di fronte a un 2, devo avere la capacità di non parlare soltanto della qualità del servizio, per carità bisogna parlare della qualità del servizio, ma mettere un focus preciso su quello che è tutto l'aspetto umano, tutto l'aspetto eh, relativo alla, alla capacità di creare empatia con questa persona, fargli capire che insieme al prodotto ne diamo anche un rapporto, un rapporto umano, un rapporto di crescita, un rapporto... Di, di cura del cliente, perché il 2 ha bisogno di affettività, ha bisogno di essere considerato da questo punto di vista, quindi l'emozione che muove il 2 non è quella che muove l'1. Se io devo vendere al 3, il 3 ha un obiettivo nella vita, essere il primo, essere visibile, essere eh, vincente, quindi tutto quello che compra deve avere questa caratteristica, cioè deve, deve fare in modo che quello che lui compra contribuisca a fargli raggiungere questo obiettivo, quindi se devo presentare un prodotto o un servizio al 3, devo farlo in una maniera... Orientata a questa, a questa emozione. Per il 3 il successo è importante, quindi deve avere un prodotto di successo. Per un 4 è diverso. Il 4 è un emozionale. Eh, bisogna cogliere il momento giusto per vendere qualcosa al 4 e soprattutto bisogna farglielo vedere dal punto di vista della, della sua unicità, della sua diversità. Del 5, invece che è più distaccato, ha bisogno di un linguaggio che per certi versi assomiglia all'1 però lui ha bisogno di guardarlo, di osservarlo, di chiedere, di domandare, difficilmente compra subito, ci deve riflettere, deve confrontare poi compra dopo. Okay? Il 6, lo scettico, eh, ha paura della fregatura, quindi la prima cosa che fa è cercare che cosa c'è che non va in quel prodotto, quindi fa mille domande, quindi mh, lo, noi, quando si vende a un 6 è sempre un pochino una strada in salita, però per... Per, per far comprare non sé importante eh, seminare fiducia, se, se lui ha preso fiducia nei nostri confronti quindi crede nella nostra professionalità e nella nostra credibilità, poi alla fine compra. Il 7 è incostante, quindi un prodotto può comprarlo adesso può non ricomprarlo domani, se lo compra è perché, perché gli dà qualcosa in più, perché è figo, perché è divertente, perché gli dà un'emozione okay? diversa da quella del però che lui ha bisogno di emozione e di uno stimolo. L'otto compra perché decide di comprarlo decisione sua vuole che gli semplifichiamo le cose, vuole sapere il prezzo subito, vuole sapere le caratteristiche e non va tanto per il sottile. il 9 certe volte lo chiamo il muro di gomma, dice sempre di sì, è condiscendente sorridente, sembra che compri ma poi alla fine non compra è difficile muovere un 9 il 9 ha bisogno di fare vedere che c'è, che ascolta, che è carino nei nostri confronti però per farlo decidere Certe volte bisogna un pochino spingerlo perché una delle caratteristiche del 9 è l'acidia. Questo per dire che eh, per saper vendere bisogna saper comunicare, bisogna fare un po' di psicologi, bisogna fare un pochino quello che eh, fa diagnosi. ok? Quindi ogni persona è un mondo a sé, io dico ogni persona è come una foglia, non ce n'è mai una uguale all'altra. E quindi per saper comunicare dobbiamo studiare un po'. Eh? dobbiamo imparare questi linguaggi dobbiamo imparare a fare questa analisi e motivazione del cliente e poi vedrete che le vendite vanno da morire per vincere ci vogliono tre cose ci vuole lavoro, ci vuole costanza, ci vuole entusiasmo e tutte le persone, tutte le professioniste della bellezza che ho seguito, che ho conosciuto, a cui ho fatto formazione, ricalcano sempre queste tre caratteristiche, quindi non preoccupatevi del futuro se adottate queste tre regole. Mi raccomando, per vendere non parlate tanto, prima ascoltate, interpretate, entrate nel copione usando la lingua del cliente e vedrete che le cose andranno alla grande. Bene, siamo arrivati al termine di questa piccola registrazione, spero che vi sia stata utile almeno come spunto, questo è il mio intento. Vi do appuntamento ad una prossima volta e ricordate sempre la frase che a me piace ma tantissimo e che mi ispira ogni giorno, vola solo, chi osa farlo. A presto, ciao a tutte, ciao ciao da Maurizio, ciao!